che in realtà è abbastanza articolato. Questo è mh, un emendamento di commissione che è appunto stato determinato dalla ehm, sua richiesta Presidente di eh, legittimità dell'articolo 29 e la ringrazio per averlo fatto perché comunque ha sollevato la, mh, un potenziale profilo di illegittimità relativo al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 29. E, pertanto ho mh, proposto la riformulazione dell'intero articolo. Eh, riformulando il, meglio il primo oh, comma che comunque non era stato investito da questa eh, diciamo, potenziale illegittimità e ehm, eh, quindi mh, implementando anche il, senza, andare, senza, leggerlo, senza andare troppo nel dettaglio con la normativa nazionale e con le, eh, le nuove disposizioni che sono subentrate come ad esempio l'utilizzo degli strumenti tecnologici per quanto riguarda il comma 2 ho ritenuto specificare meglio eh, quanto si voleva intendere nella, nello specifico articolo che quindi prevede la. Eh, Disposizione di norme per l'esercizio del servizio NCC nel territorio di Roma Capitale, soprattutto in merito all'autorizzazione ehm, alla, la, per l'accesso alla ZATL di Roma Capitale nei ehm, confronti dei titolari di, NCC, di, di autorizzazione NCC di altri comuni, perché riteniamo ehm, che la normativa vigente, le, le attuali deliberazioni potrebbero essere come dire, un po' obsolete e a mio personale avviso anche un po' di maglia larga per quanto riguarda le, le concessioni all'accesso, sebbene comunque si debba tutelare l'esercizio del servizio pubblico non di linea. Pertanto in questa riformulazione specifichiamo il fatto che il Troppo tempo... brusio in aula, Pelonsi e Corsetti. Dicevo, grazie Presidente, specifico in questo comma che il tempo di accesso alla ZDL deve essere ovviamente limitato all'espletamento all del, del servizio. E, mh, Rifacendoci o considerando, perché ovviamente non si può citare una sentenza, quella che sollevava lei Presidente era quella della Corte Costituzionale, però eh, so, tenendo in considerazione quanto eh, stabilito da quella sentenza ovviamente non c'è l'obbligo di rientro e rimessa tra un servizio e l'altro quando appunto esiste un servizio successivo e questo perché il, il titolare di autorizzazione di NCC avrebbe l'onere del cosiddetto viaggio a vuoto. Eh, però ovviamente eh, rimane, rimane e ce lo dobbiamo ricordare rimane il fatto che quando ha terminato i servizi da espletare in quella giornata deve tornare nella propria rimessa presente nel territorio eh, provinciale perché di fatto questo è. E in merito ci sono tra l'altro anche una serie di. stanno un po proliferando delle sentenze. Del TARE, del Consiglio di Stato, anche di altre regioni ehm, su, su quanto stabilisco. E in ultimo, eh, lascio pertanto eh, in, in questo articolo: ehm, lascio definire alla Giunta, con apposita eh, deliberazione, le modalità di eh, accesso alla ZTL per gli NCC di altri comuni. Grazie.